Salve cari amiche e cari amici qui vi racconto le rocambolesche avventure che ho avuto questa mattina per iniziare lo streaming perché io volevo iniziarlo con eh, la mia filmatrice convenzionale cioè il mio il mio la mia web camera di sempre però eh, questa volta non sono riuscito a fare lo streaming perché non mi ricordavo come si fa senza avere eh, tutto il software che oggigiorno bisogna scaricare faccio questo streaming eh, che vedo che peraltro si vede bene meglio di come si sarebbe visto con la mia web camera del del 99 del 2000, salutando a tutte e tutti voi. Quindi un particolare saluto lo mando al a nostro caro amico Renzo Montagnani Everything, e poi a tutte quelle persone che mi hanno invitato eh, in gruppi di, di Facebook. Beh, niente, io approfittavo del giorno del pomeriggio che per fare un video e per raccontarvi delle cose che mi vengono a mente. Se passati dalle tormente da dagli uragani, eh, dai tornados che hanno colpito soprattutto le Key West e la Florida, Cuba, le Barbados, eccetera, ai diluviani in Italia, le frane, le alluvioni, le inondazioni, i nubifragi: e questo dopo un periodo di estrema siccità, tanto in Italia come negli Stati Uniti, che sta succedendo al clima? Sta succedendo all'economia globale? Mi viene in mente come erano saggi gli antichi eh, nativi d'America che dicevano: Voi per i dollari inquinate la terra, voi per i dollari oltraggiate la madre terra, voi per i dollari eh, sterminate i bufali perché gli yankee. Passando col treno, sparavano alle mandrie di bufali. Non per la carne del bufalo, o per le pelli, o per nulla, ma semplicemente per eh, sterminare gli, gli, gli indiani d'America, gli aborigeni, i nativi. E in questo modo, gli, gli venivano a far mancare il cibo e morivano. Infatti, c'erano delle valli ricoperte di bufali morti. Hanno portato il bufalo Quasi all'estinzione, non per mangiarlo come faceva il nordamericano, vero l'indiano o il nativo, ma per sterminare gli indiani. Come dire, vuoi uccidere tutti gli scoiattoli? Devi eh, tagliare tutti gli alberi del bosco. E questo era un oltraggio, oltre che alla dignità umana, dei nativi, anche alla natura. E poi concludeva questo saggio eh, indiano dopo che avrete distrutto tutto il pianeta ucciso tutti gli animali eh, reso respirabile l'aria perché bruciavano le foreste per mettere carne eh, per mettere per carne da pascolo per creare eh, mandrie da carne i famosi cowboy erano i mandriani che bruciavano i boschi per creare terre da pascolo perché vivevano della carne che vendevano sterminavano i bufali per sterminare i nativi ma eh, distruggevano le foreste per produrre carne con le vacche che poi andavano da costa a costa la famosa conquista del west che nei miti dei film nordamericani erano terre inospite inesplorate solo vissute da, dagli indiani del nord america invece non è così perché gli indiani del nord america erano già stati scocciati da spagnoli portoghesi olandesi che si erano stabiliti in california e nel centro quindi eh, ogni tanto abbaiano dei cani. Quindi eh, è, è un mito la conquista del Far West come terre eh, vergini solo popolate da indiani che non le sapevano sfruttare, altrimenti come che i nordamericani conquistano la California, il Texas, eh, il Colorado, Nevada, che erano già degli stati che avevano nomi spagnoli quindi già gli indiani avevano sofferto l'attacco di olandesi portoghesi spagnoli in più vanno gli inglesi verso l'ovest portando le mandrie, i famosi cowboy che lottano contro gli indios gli indiani eh, i nativi però non si parla mai non si accenna mai della lotta che c'è stata alle guerre con prima gli spagnoli e poi i messicani e così uno si vede john wayne che lotta solo contro i nativi quando lo stesso John Wayne ha detto quando gli hanno detto ma perché si è dovuto sterminare gli indiani e lui ha detto perché non hanno potuto o voluto sfruttare quello che Dio e la naturalezza gli hanno, gli hanno messo a loro disposizione quindi eh, come dire questo saggio ha detto una volta che avete distrutto tutto animali, natura, piante, acqua, aria, monti, terra avrete oltraggiato tutto, inquinato il mare, sterminato i pesci dei fiumi, dei mari, eh, inquinato l'acqua, eccetera. Che farete dei vostri dollari? Ve li mangerete? Ecco, noi stiamo arrivando a questo punto, soprattutto perché lo scelerato presidente della, dello Stato che pretende essere la prima democrazia di tutto il mondo del tutto il mondo libero sta provocando più di quanto ha fatto Obama prima e poi George, George Bush eh, Senior eh, e poi Junior poi Corea del Nord Corea del Nord che è appoggiata non a caso da Cina dalla cina comunista ma anche dalla russia neocapitalista e neoliberale perché tutto questo perché giusto adesso probabilmente perché il presidente degli stati uniti ha dei problemi di politica interna allora decide che è meglio flettere i muscoli e dire qualche eh, cosa a vanvera fare il mad dog così da inorgogliere i propri cittadini nordamericani e fargli credere che sono governati da un presidente duro, da un presidente che ce l'ha la forza, come diceva Umberto Bossi ai leghisti: noi ce l'abbiamo duro, contro la corruzione andiamo, contro Roma ladrona. Poi si sono seduti in parlamento, hanno avuto opportunità. e Beh, eh, chi tanto bene predica razzola la male, anche loro sono finiti nel novero dei partiti di Roma Ladrona, eh, le ricostruzioni di, di balconi di appartamenti, a carico degli iscritti del loro partito. Poi adesso ci pensa Salvini a riciclare. La Lega a dargli un'altra faccia. Ma io non so in che paese siamo. Addirittura non so se alla raggi l'hanno raggirato o ci sta raggirando. Grazie per i tre like che mi avete dato. Adesso sono scesi... Ah no, sono sì, sempre... Mi segue una persona che non so chi è, però ho due like. 3 questo video penso che neanche farò una post produzione perché ho visto che per quanto ai live gli si danno dei, dei sottotitoli dei link eh, gli si passa per twitter il numero di visioni non aumenta molto io perdono io ai miei video Gli posto in Facebook, Instagram, Twitter, le reti sociali, gruppi e pagine di Google, plus di Facebook, di Yahoo! Eccetera. Non aumentano le visioni quindi adesso faccio questo live streaming al passo, non su due piedi ma seduto non ho potuto utilizzare la vecchia webcamera perché non mi ricordo più l'altra volta come ho fatto ma d'altra parte sono perché io mi voglio risparmiare la batteria del cellulare eh, così mi dura di più purtroppo non è rimovibile la batteria quindi sono due o tre giorni che non accendo il cellulare e adesso eh, consuma molto per fare un live streaming però ho messo lo schermo al minimo tanto eh, mi vedo dal computer e quindi come dire preferisco fare questo live streaming e poi non pensare più all'edizione eh, editare il video perché tanto eh, non so gli metterò i dati minimi però colgo l'occasione per eh, infatti poi eh, qua posso mettere che people e blogs video location roma faccio tutto questo dal vivo eh, selezionare il linguaggio it data di registrazione oggi basta altre cose non mi fa mettere eh, content basta eh, eh, va bene così informazioni basiche eh, io spero che i miei live vi piacciano eh, mettiamoci anche ecco il link non si può allora colgo l'occasione per salutare ancora una volta il nostro amico renzo montagnani everything che eh, mi segue in instagram poi volevo salutare un altro amico però non mi ricordo come si chiama allora che devo fare devo andarlo a vedere allegria eh, ci sono tanti che che mi hanno salutato ultimamente mm. ah ecco saluto il mio amico muzamil mullahi Muhillo. Thank you, my dearest friend Muzamil Mulahi Muhillo. He is a great uh, Indian musician. So thank you very much, Muzamil Mulahi Mulahi. Beg your pardon. Thank you very much, Muzamil Mulahi Muhio. To follow me, to follow me. Ecco, ho salutato il mio amico Muzamil mulai Il suo nome artistico è Muglio Muglio. Seguitelo in YouTube perché fa dei video molto interessanti. Io ho anche pubblicato un video salutandolo, quindi il mio video nel quale lo saluto è... Eh, si titola appunto greeting to my musician friend eh, muzamil mulahi mulahi mulai Muglio, and all my viewers from india perché mi seguono molte persone dall'india dovete sapere che il eh, 10 delle visioni del mio canale sono dall'india e io prossimamente vorrò fare un video, non lo faccio adesso perché non mi è venuto in mente. Poi mi devo organizzare, ma nell'intenzione dovrebbe essere un video tutorial. Vediamo perché ho raggiunto la bellezza di 460.612 visioni. Purtroppo non in un unico video. e eh? o in più di un video ma ho raggiunto la bellezza di 460.000 eh, visioni e 612 eh, nel canale quindi sono 460.612 visioni del canale e volevo fare un video di come eh, raggiungere 460.000 eh, 612 visioni perché in quasi cinque anni il 7 febbraio 2018 si compieranno esattamente cinque eh, anni ho raggiunto quell'esperienza che mi basta per eh, sapere un po come fare video quindi volevo condividerla con tutte e tutti voi e spiegarvi come ho fatto io a raggiungere 460.612 visioni alla data di oggi forse farò un video se le visioni si accelerano eh, come raggiungere mezzo milione di visioni nel canale io spero che per dicembre raggiungerò un milione di visioni almeno mi danno un quadretto una targhetta con un bottone di, di youtube meno vorrei raggiungere mille iscritti non so se ti danno qualcosa però per un milione di visioni mi sembra che youtube o mezzo milione un milione ti dà un quadretto del denaro non so se ti danno mille dollari un quadretto una stretta di mano rappresenta il postino che ti porta. a ah, lei e lei che ha raggiunto milioni di visioni Ti fa il postino prima di darti il pacco Sense, si sì, sono io perché e chi se ne frega firmi qua vabbè grazie allora e pomeriggio è passato il meriggio eh, quanti di voi mi seguono mi segue una persona purtroppo non ho programmato questo live perché la diretta è così sono le cose della diretta in questi giorni ho visto in internet perché purtroppo i libri eh, io li non li ho più ho visto degli spezzoni di così parlo bella vista perché avevo letto i libri di luciano de crescenzo negli anni 80 e sono veramente molto belli peccato che non si trovi più penso però ho visto i suoi le, su le interpretazioni che poi si è fatto di quei libri sono veramente molto belli se voi avete l'occasione di comprare dei libri di luciano de crescenzo fatelo se invece volete guardare in youtube gli spezzoni dei, dei suoi film fatelo se non volete fare fatelo cioè non guardatelo, ma è veramente molto forte luciano de crescenzo allora questo video come vedete ha giusto un po di cose Sarà disinteressato, fatto a cavolo di cane perché tanto so che lo se già non lo segue nessuno. Come massimo, lo seguivano 45 persone. Per lo meno mi sono cucato tre like. Eh, peccato che i miei amici di Facebook, che saranno una trentina di persone, perché questo è il bello delle reti sociali che l'effetto valanga, l'effetto domino in Twitter mi seguono. 8.000 persone, 8.000 iscritti, 8.000. È un profilo Twitter che io ho dal 2013, però il 90% degli iscritti è dal 2016 che mi segue. Poi molti si disiscrivono, si iscrivono, si disiscrivono. Io ho degli annunci di iscrizione di gente che si è iscritta e iscritta eh, 40 volte e non, non sto scherzando. Non so perché, forse perché iscritti raggiungo più la gente si continua a iscrivere di nuovo quando si disiscrive io mi disiscrivo allora si riscrivono eh, C'ho più di 8.000 le persone con le quali interagisco in twitter forse vi sembrerà strano ma le persone con le quali più interagisco sono due o tre e c'ho 8.000 iscritti non mi disiscrivo da chi si iscrive mi iscrivo mi disiscrivo da chi Si disiscrive però se posso dire o oh, oh, 8.000 followers ci avrò 800 amici 800 persone che guarda mi tengono occupato eh, scrivendomi dei messaggi e non riesco a rispondere a tutti no nessuno mi scrive nessuno mi si fila neanche di striscio però quelli che mi scrivono saranno poche per decine di persone una volta all'anno all'anno eh, però c'è 8.000 followers e l'effetto valanga in eh, youtube ciò 700 800 iscritti però quelli che veramente guardano i miei video saranno 20 30 persone degli iscritti tutti gli altri sono esterni in facebook c'ho più di mille eh, seguaci però quelli che veramente interattuano con me sono dalle 10 alle 20 persone forse una quindicina e guardano anche i miei video ciò delle pagine di eh, facebook con centinaia o migliaia di iscritti però quelli che guardano i miei video di youtube saranno una decina ciò un gruppo eh, sugli animali che ha più di 2000 iscritti, però quelli che veramente guardano i video saranno una decina. Quindi, come dire, uno si iscrive eh, a gruppi, a pagine, segue altri ed è seguito sem da sempre più persone, però sono seguaci, sono contatti virtuali, cioè sono, anche se sono reali, sono contatti fake sono iscritti fake quelli che veramente ti seguono degli iscritti sono pochi pure in google plus c'è più di 300 seguitori seguaci ma quelli che realmente leggono i miei post sono meno di 10 e che li ripostano quindi a tutti quelli che guarderanno il mio video presente mi raccomando condividetelo commentatelo e guardate gli altri miei video iscrivetevi al canale e fate click sulla campanella per avere attualizzazioni vi dico questo perché ciò eh, tanti iscritti che più si iscrivono più si continuano a iscrivere però non ho non ho una corrispondenza fra numero di iscritti numero di visualizzazioni e cose del genere quindi alla fine che mi viene a me di avere 2000 seguaci o 8000 seguaci in twitter e poi nessuno mi si fila arriverò a avere 100.000 seguaci in twitter e nel, cioè, poi il bello è che alle mie pubblicazioni riguardo ai video di youtube in twitter ciò 10.000 visualizzazioni del tweet 500 retweet 1000 like ma soltanto due o tre visioni del video Com'è possibile che mi mettono addirittura 5.000 like 5.000 retweet 20.000 visioni del tweet e poi il video lo vedono due o tre volte è assurdo cioè non c'è una corrispondenza il numero di volte che vedono il tweet il numero di volte che vedono i link il numero di volte che vedono il profilo il numero di volte che mettono like che twittano o twittano il tuo video perché molte volte ci sono delle persone degli iscritti che si prendono la briga di twittare il tuo tweet cioè estrapolano l'informazione prendono il link del video e si fanno un tweet loro come se avessero twittato loro il tuo video con degli hashtag che creano loro prendono il link del video e te lo, lo twittano cosa che è un favore evidentemente ma nessuno guarda il video a pensare che a ah, ah, sì tutto il peso di queste cose eh, non fa che ti twittano il video, ti ritweetano il tweet, eh, mettono like, guardano il tuo tweet, eh, bla bla bla. 20.000 volte, 30.000 volte, 100.000 volte che guardano il tweet, e il video lo hanno visto, dalle da una a 5 o 10 volte, con molta fortuna. Io non so, tutto questo che serve a stare a, a ritweettare i video in tweet se lo guardano il tweet 100.000 volte e guardano il video una sono le contraddizioni della rete allora ancora una volta saluto dal vivo che poi sarà eh, che molti guarderanno questo video indifferita il nostro amico <coughs> di instagram appassionato di renzo montagnani grande attore italiano del cinema trash il nostro amico di Instagram Renzo Montagnani Everything. Saluto il nostro amico che mi scorda, Muzamil mullai che si chiama il nome artistico Muglio hello to you my eh, indian musician friend ai ai ai and to all my Indian friend that follow me on uh, youtube che dire cari amiche ed amici io ho fatto questo video in un lasso di tempo libero che ho avuto perché la vita è tiranna la vita di tutti noi non tirana perché tirana è la capitale dell'albania ed è una città molto bella invece no dicevo e tiranna con due n no perché a volte lo dico non per fare una battuta sulla capitale dell'Albania, ma lo dico perché noi romani tendiamo a non pronunciare la doppia lettera e a pronunciare una doppia lettera dove non c'è. La vita è tirana, molte volte si dice a Roma. È una vittoria tutta mia. E invece no, si dice la vita è tiranna e una vittoria tutta mia. Invece anvedi, anvedi, arrivederci, arrivederci. È stata una vittoria. Arrivederci, arrivederci. È stata una vittoria. A moms, e cioè il concetto. È quello quindi, eh, vabbè alle ciance che nessuno ancora mi ha spiegato che significa vi ringrazio tutti quelli che mi hanno commentato i miei video ultimamente eh, tanto alle persone che hanno manifestato i loro apprezzamenti critici come alle persone a cui il video i miei video sono piaciuti eh, avrei molti argomenti da trattare ma li vorrei esporre in modo sistematico, organico. Che dire? Poi sembra che a nessuno di voi gli interessi la letteratura perché, come potrete vedere, a me sì. Guardate tutti i libri che ho, sto rileggendo le opere di Harvard Philip Lovecraft, tutti i racconti, 1907. Eh, perdon perché leggevo 1927 1930 altro che 1907 quelli li ho già letti è molto incredibile il sentimento più forte e più antico dell'animo umano è la paura e la paura più grande è quella dell'ignoto chi legge l'ovecraft lo rilegge quindi vi consiglio di eh, leggerlo i libri per quanto cari vi possano sembrare sono la cosa più economica non consumano elettricità e poi questo mi è costato 15.000 lire alla fine degli anni 90 anche se ti costano 30 euro 40 euro durano una vita perché non li devi attualizzare non scadono le licenze non è che si cancellano dalla memoria, eh, non è un formato che non puoi più aprire. Li apri quando vuoi, li leggi nel punto che vuoi, sono facili da leggere. Non come i libri digitali, che a volte eh, scarichi gratuitamente un libro digitale, però sono devi fare lo scrolling e hanno più di 80 pagine. E come fai a mantenere il segno di dove sei arrivato invece col libro metti un segnalibro un pezzo di carta e poi ripartire da dove sei arrivato io ogni, io ogni volta interrompo prevalentemente dal nell'ultimo arrivo al, al, al, al capitolo eh, a finire il capitolo per ricordarmi poi se leggo dopo una settimana il libro dove sono arrivato non interrompo il capitolo quindi se è un capitolo di 100 pagine devo finire di leggere tutto il capitolo e a volte faccio tardi di notte ma i libri ti accompagnano costano poco ci metti molto a leggerli sono un buon passatempo fanno bene al cervello ti tengono occupato e non senti la necessità di spendere soldi di uscire di casa perché con i libri nel tempo libero eh, i libri ti possono anche durare una settimana o più ci sono libri anche di 2000 pagine Opere complete come delle, degli astucci di 4, 5, 8 libri. Per esempio, guarda qua: questo è un cofanetto di libri. Cofanetto si fa per dire di libri tascabili l'ho comprato nel feltrinelli nella libreria feltrinelli ma è della Newton Compton Editori e tutti i romanzi le novelle ed il teatro di pirandello guarda qua guarda qua che scatolone che è. guardalo guarda bene ci sono eh, tre tomi ma con questi tre tomi ci vai avanti due anni magari o tre a leggerli se sei lento come me nella lettura ci puoi mettere anche sei anni a leggere questi libri questo po po di, di roba, eh, mi è costato, credo, 21.000 lire, eh, 50.000 lire dell'epoca, non so, eh, nella fine degli anni 90. Non voglio staccare l'etichetta, però mi sembra 29-30.000 lire: una cosa così. Guarda, questo po di roba, 30 40000 lire, eh, 20 euro, 20-30 euro. Ecco, ti compri tutta l'opera di Pirandello. Che pesante peserà a 2 o 3 kg e, e quando la finisci quindi ti risparmi perché sono ore ore giorni e se sei molto lento anni di lettura eh, e quindi voglio dire eh, capito non è come una co prova a scaricarti questo in libro digitale voglio vedere quanta energia spendi per ricaricare il cellulare il tablet o, o, o per stare al computer a leggerlo i libri si leggono in carta perché altrimenti voglio vedere quanto in quanto tempo leggi tutta l'opera di pirandello eh, in formato digitale in un mezzo tecnologico l'energia che spendi la luce eh, capito ti scarichi eh, un milione di volte il cellulare Allora, eccoci qua di nuovo. Ormai sto da 35 minuti facendo questo streaming. Non voglio rubare più tempo a tutte e tutti voi che avrete qualcosa da fare perché di solito di pomeriggio si ha molto da fare, soprattutto di sabato. Un'osservazione. Questo 11 di settembre che è già passato è passato in sordina perché i disastri naturali sono stati così catastrofici che sono stati più mortali per l'economia nordamericana che l'11 settembre del 2001. Non so se prima ho detto 2011. Eh, questo 11 settembre 2001 non è stato commemorato in queste cioè questo 11 settembre 2017 non ha visto le commemorazioni dell'11 settembre 2001 perché i disastri eh, naturali sono tanto in Texas come in florida e se ne aspettano altri perché la stagione de, degli uragani dei cicloni dei de, de tornados non è finita ha mandato in sordina tutte tutte le diciamo la versione del regime circa gli attentati eh, ci hanno più problemi a cui pensare eh, addirittura ha festeggiato si dice il leader de della corea del nord perché eh, lui senza lanciare una sola sganciare una sola bomba atomica o un, sparare un solo missile eh, termonucleare bomba all'idrogeno h ha visto danni devastanti in nord america e molti hanno detto che ne, nel sud della florida è eh, come se fosse stata bombardata di interi quartieri rassi al suolo e si sono salvati perché l'occhio dell'uragano irma non è passata per il condado di Dade, che è quello più eh, popolato, è quello dove c'è il downtown di Miami, North Miami Beach, north Miami, più densamente popolato, ricco in edifici, ricco in centri commerciali, in fabbriche, ospedali, università. Ha presso tutte le zone turistiche e costiere perché se sarebbe passato per il centro della Florida anche con a categoria 3 o 2 avrebbe distrutto molte più cose di quelle che ha distrutto avrebbe distrutto molti più edifici perché per quanto sono a prova di uragano se ci passa sopra l'occhio del ciclone lo suziona direttamente in aria quindi si sono salvati dall'avere un'ecatombe economica perché se hanno dovuto evacuare più di 6 milioni di persone un milione e mezzo sono rimasti senza servizi elettrici eh, acqua telefono Internet eh, reti locali, però se fosse passato Irma per le zone più densamente abitate e costruite, altro che i miliardi di dollari che gli servono adesso di ricostruzione, forse avrà, avrebbero avuto bisogno di centinaia di miliardi o centinaia di migliaia di miliardi. Invece, si sono per questa volta salvati, ma Florida sta nel mezzo del corridoio degli uragani il famoso corridoio degli uragani che sempre vengono con degli anticicloni e dei tornado tutto intorno e non si sa il prossimo che magnitudo avrà o per dove passerà perché può essere magari che arriva di magnitudo inferiore però toccherà suolo poi adesso che già ha piovuto così tanto si inonderanno più facilmente e anche se è di categoria 4 3 o 2 al toccare il suolo però se passa in una zona densamente eh, abitata con tantissimi edifici i danni saranno molto più devastanti quindi si sono salvati tanto in Dallas eh, nel Texas in Irving come eh, in Florida e nelle Key West forse a Cuba di meno e c'erano altri due uragani che si sono spenti nell'Atlantico Speriamo che non arrivino altri, eh, vorrà dire che non esulterà tanto il leader della Corea del Nord, però ecco gli Stati Uniti hanno il problema climatico che non vogliono riconoscere e c'hanno il problema con Nord Corea che le, dopo averli provocati così a lungo perché Putin ha detto Nord Corea deve finirla con le provocazioni, ma è anche vero che chi non ha avuto armi per difendersi come Saddam Hussein e Bashar al-Assad e Muhammad Gaddafi, o Kadhafi sono stati attaccati. E nel caso di Gaddafi e di Saddam Hussein, distrutti perché sono bravi i nordamericani a fare delle guerre asimmetriche, come anche nella, nei Balcani, nella ex Yugoslavia, a fomentare la guerra fra eh, che tanto odio hanno già fra di loro, fra ucraini russi però eh, o come è successo fra moldavi e transmisti però eh, quando uno ha i denti e le unghie per difendersi come corea del nord che è una minaccia nel senso che se lo attacchi reagisce il leader di corea del nord allora lì sì che sono più misurati molto più contenuti se non sei una minaccia ti aggrediscono se sei una minaccia negoziano come ha fatto barack obama come anche ha fatto eh, bush junior che diceva prima dell'attacco dell'11 settembre 2001 che bisognava distruggere gli stati canaglia che informavano l'asse del male libia eh, somalia eh, siria eh, iraq iran cina corea del nord cuba e anche venezuela e poi ah, con il pretesto dell'11 settembre 2001 che quest'anno non si è festeggiato o celebrato o commemorato per via delle disgrazie naturali che nord america ha sofferto eh, hanno avuto il pretesto di iniziare prima la, la guerra contro l'afghanistan e la somalia poi le primavere arabe addirittura contro l'Egitto, che non stava nell'asse del male perché erano loro alleati ma hanno lo stesso fatto cadere Mubarak che era loro eh, suddito e adesso si rivolgono come da copione contro Corea del Nord forse nell'intento di provocare Cina e Russia. Che cosa abbiano in progetto di fare non si sa. Se veramente gli sfuggirà la cosa dal loro controllo, perché sia che attacchino Corea del Nord, sia che siano attaccati Cina comunista alleata di corea del nord che già ho spiegato in un altro live che li appoggiano economicamente nonostante le sanzioni e la russia di putin che anche dice corea del nord si arma per difendersi che faranno staranno da guardare o no e se si involucrano e corea del nord attacca corea del sud e giappone stati uniti attaccano corea del nord sia che inizino gli stati uniti che inizi corea del nord che faranno cina e russia attaccheranno anche loro allora diventerà una cosa mondiale soprattutto italia ed europa saranno attaccati perché eh, obiettivi nato e in modo particolare poi potranno anche iniziare con questo pretesto delle guerre periferiche fra india e pakistan fra iran e un lato e i paesi i satelliti di Iran come Iraq oggigiorno eh, Siria e Libano e gli Hezbollah e dall'altro guarda caso Israele ma anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi perché non tutti lo sanno Arabia Saudita e gli Emirati Arabi sono alleati già da molto tempo di Israele e degli Stati Uniti per questo che Bin Laden e Al Qaeda eh, erano anche nemici di Arabia Saudita e delle frazioni wahhabite e, e sa, saf, safi di Safar, safadite wahhabite degli Emirati Arabi, eh, perché ci sono tante sette, no, i safarditi e i wahhabiti eh, degli Emirati Arabi e eh, de, degli Arabi in generale, degli Arabi Sauditi. Eh, non sempre sono amici di Al Qaeda o dell'ISIS, anche se hanno le loro milizie armate fondamentaliste e quindi si può scatenare una cosa globale: eh, i missili nordcoreani possono arrivare in Europa, oppure i russi, per contrattaccare, possono colpire obiettivi nato in Europa, come lo possono fare i cinesi, perché i nordamericani attaccheranno anche Cina e Russia. I nordcoreani attaccheranno i sudcoreani e il giappone il giappone contrattaccherà insieme a corea del sud contro corea del nord poi bisogna dire che i missili antimissili possono detettare e colpire a tempo i missili nordcoreani ma se li colpiscono nella perpendicolare o vicino all'obiettivo l'esplosione di un missile nucleare batteriologico o chimico è così forte che lo stesso eh, i, riuscirà a provocare dei danni perché per esempio un missile eh, all'idrogeno anche se non cade sulla perpendicolare di una città alla quota ideale ma molto più in alto non sempre un missile che va contro un altro missile neutralizza la forza di impatto di quel missile ma beh vi lascio adesso ho da fare alla prossima